Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Max e oggi vi porto una notiziola fresca fresca. Perché? Fresca fresca ragazzi, perché dalle 14 di questo pomeriggio eh, la Ubisoft ha deciso di rilasciare per tutte le piattaforme, quindi per PC, e per PlayStation e per Xbox, gratuitamente Rainbow Six ragazzi però badate che questo non è per sempre adesso vi spiego più o meno vediamo intanto il trailer di Rainbow Six allora come vi dicevo ragazzi la Ubisoft ha deciso di rilasciare Rainbow Six in maniera gratuita dal 15 che sarebbe oggi fino al 19 eh, poi potrete comprarlo liberamente al prezzo di 11 euro mi sembra E potrete usufruire gratuitamente di questo gioco scaricarlo e giocarlo dal 15 fino al 19 invece quelli da PC dal eh, mi sembra no dal 16 al 19 scusate ragazzi e eh, quelli di pc dal 15 al 18 per tutti gli altri eh, anche xbox vale dal 16 al 19 come dicevo ragazzi potete scaricarlo potete giocarci e se magari decidete di comprarlo al prezzo di 11 euro eh, già l'avete scaricato l'avete provato anche se secondo me se la potevano risparmiare potevano prendere e lasciare la prova gratuita e basta comunque sia potete eh, scaricarlo liberamente a patto che siate utenti playstation plus per chi non è playstation plus lo, lo compra al prezzo di 11 euro e qualcosa spero che questa notizia vi, vi sia piaciuta ragazzi detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao belli